da un po' piccolo. Sì. io poi non solo i western io poi quando ho fatto i guerrieri del Bronx e sono andato a girare nel Bronx vero? Beh, che sogno nel Bronx c'erano eh, queste motociclette, i miei protagonisti dovevano passare, ho scelto eh, già il luogo. Allora dall'altra parte della strada c'era un gruppetto di, di pistelli che, che, che, che era questo, e diceva, pronti! Allora adesso parti prima, adesso parte prima, e comincia qualsiasi cosa dice, stop, azione, questo ripeteva tutto. Allora finita la scena, io dico, scusate, no, nessuno venga come. io attraverso la strada e vado da questo gruppetto. E c'era, vedo subito chi era insomma, il capo di questi. Allora, visto che era portoricano, mi dico, Ricordi, io sono italiano, Io adesso ti metto un coltello in un occhio. Quello, come, sì. Però sì. ti ha una di venire con conmigo, ti affronta qui, bene, bene. Attraversa la strada. E questo si guardava i suoi amici come io l'avevo sfidato a venire attraversare la strada. Quando siamo arrivati vicino alla truppa, pensavo che chiedessi aiuto o no. C'era la mia sedia. Dico, metti seduto lì. Adesso puoi ripetere quello che dico io. Perché io ti dico azione e tu devi ripetere azione. E qui, qui <ride> è rimasto tutto il tempo che ho girato lì. C'era sempre lui. Eh, che da Mandando via la gente dalle finestre. Le cose. Io non, non ho scelto subito la regia. Perché nei film di mio padre, io ero l'architetto, le costumista, lo stantum perché era un grande sportivo, quindi tutto quel, tutte le, le fasi cinematografiche le ho vissute tutte ed è stato un insegnamento incredibile. Quando eh, scrivo la sceneggiatura, perché tutte le mie le ho scritte con collaboratori anche da solo, però ho sempre scritto le sceneggiature, quindi scrivevo in maniera visiva. Questa straordinaria fortuna che ho avuto di, di, di aver fatto tutti gli studi artistici da eh, Accademia di Belle Arti e Architettura mi danno um, 35-40 secondi per capire qual è l'inquadratura migliore per dove girare e da lì avendo fatto il montaggio senza ragazzino è, è, un, è un gioco da ragazzi, dividere la scena ma quello che, che sorprendeva tutti gli attori americani con cui ho lavorato è quello che la mattina arrivando sul set io spiego a tutti com'è il montaggio. Allora questa sequenza è, questa battuta è qua, questa è in primo piano, qui c'è il carrello e da, secondo eh, la sceneggiatura segno tutti i vari movimenti di inquadrature. Ad ogni inquadratura che preparo ogni scena la penso da spettatore, dico mi piacerà questa, questa qua e mi metto a seduta, Sì, no questa mi annoia un pochino, quindi è realmente che il regalo glielo faccio a me personalmente per primo come spettatore, non tanto come regista, proprio come spettatore e poi a tutti gli altri perché se piace a me io cioè, non, non accetto tutto dal cinema, quindi quelle cose che mi piacciono, mi piacciono, quando faccio qualcosa e l'ho creata io, perché piaccia poi a me, spettatore, penso che, che si avvicini di più al pubblico. Quando trovo la, la scena o l'inquadratura, la maniera di girare che mi sorprende, io rimango a bocca aperta e rubo. Rubo rubato da tutti: da tutti i tutti, più tutti, tutti, grandi registi, anche i meno bravi. C'era sempre qualcosa che, che mi sorprendeva, che mi dava l'idea che poi diventava mia. Che, la interpretavo però il suggerimento l'ho preso da tutti vedere il film e guardarlo pronti per rubare anche le battute andare andavo al cinema con il taccuino, bella sta battuta ma la scrivevo è perché c'è l'interpretazione nostrana di dare più calore, di dare più simultaneità all'azione, di, di spiegare, ma soprattutto quello di regalare sempre al pubblico quello che, che si aspetta. L'inizio deve essere straordinario, perché deve essere un inizio che ti deve schiacciare sulla poltrona fa... e fare, da qui non mi sposto, quello... e no, tutta questa prima parte è proprio per, per attrarti, per darti questa emozione. Poi comincia la storia, poi a un certo punto quando la storia comincia a essere, bam, una scena la scena d'azione deve dare subito. E, da lì, e, e finì, il fine, fine del primo tempo deve essere, che succede dopo? E da lì fino al finalissimo, che il finalissimo deve essere l'apoteosi, quindi devi aver preparato tutto perché, per farsi aspettare un finale eclatante, quindi lo, lo aspetti con, con, con, con grande emozione. Oggi purtroppo con il telefonino già sei regista, autore, sceneggiatore, sei tutto perché fai il tuo film e, e, e non è così perché la maniera di raccontare ha una tecnica precisa che, che, che va seguita. Io ho questa grandissima fortuna di amare talmente il mio lavoro che è sempre un, una gioia infinita proprio, perché è un regalo continuo che io ottengo e ed è, ringrazio ringrazio ringrazio sempre